benvenuti a questo nuovo video, io sono Doina benvenuti sul mio canale se siete nuovi qua, eh, grazie per aver aperto questo video non so cosa ve l'abbia fatto aprire però grazie, eh, quindi se vi sto simpatica iscrivetevi, se no vabbè pianco niente, oggi siamo qua in una nuova postazione, questa è in realtà la mia stanza eh, che non vi ho mai fatto vedere molto probabilmente, ma eh, adesso abbiamo cambiato il mobile qua, che c'era un mobile orribile prima, non so come ci ho vissuto due anni, ma ok Um, quindi adesso è diventato un angolo molto più estetico <ride> bellissimo quindi niente, oggi siamo qua in realtà non perché è diventata la mia nuova postazione perché devo stare in piedi quindi vabbè, sono un po' pigra io um, però in realtà siamo qua perché oggi faremo be un bellissimo video di il declutter del mio armadio dove vi farò vedere tutte le stronzate che io possiedo in armadio perché come ben sapete io sto cercando di andare verso un stile di vita più minimal cerco di essere meno attaccata alle cose, allora in realtà eh, grazie al Zero Waste comunque ho fatto tanti declutter di tantissime cose non solo dei vestiti eh, ho eliminato tantissime tantissime stronzate della mia vita e dovreste farlo anche voi <ride> allora vi lascio un video dove vi parlo di di alcuni consigli sul declutter se vi interessano e uh, vi lascio un video dove parlo dei consigli sul declutter se vi interessa e uh, invece in questo video vi parlerò un po' dei vestiti che possiedo, quelli che vorrei donare, vendere o fare qualsiasi altra cosa, quelli che vorrei tenere uh, e quelli che magari sto ancora tenendo non si sa per quale motivo hm, perché ci sono anche quelli per quanto io possa avere un animo zero west minima ci sono dei vestiti che cerco non, non ce la faccio non ce la faccio a darli via sì, ok perfetto io adesso porterò sul mio lettuccio tutti i vestiti che possiedo, eh, inclusi eh, i calzini e mutande e i reggiseni, e vi parlerò di quelli in privatamente perché insomma, non dovete vedere i miei reggiseni e le mutande, no? Perché insomma, dai, ho capito che siamo intimi, però insomma. E invece porterò tutto, tutto il resto: quindi qualsiasi cosa invernale, estiva, autunnale, qualsiasi cosa verrà portata qua e decideremo insieme cosa se tiene e cosa no. Ciao, perfetto. And then I'm gonna write with other clothes. Whoa. Are you commenting in a proper way with No, I would never do that. Did you see all of those clothes that she's not wearing? Incredible. I have too many clothes. Ecco tutto ciò che vedremo in questo video. Allora lì sono, ci sono i miei vestitini bellini che sono esposti per l'estate. Qui ci sono tutti i vestiti che dobbiamo analizzare e lì con la scatolina metteremo i vestiti che deciderò di dar via o di donare qualsiasi cosa. Eh, L'unica cosa è che mi sono... Eh, non vi farò vedere i pigiami perché ho due pigiami e io non ho vestiti da casa. Mi sono sbarazzata veramente di tutti i vestiti che tenevo per eh, contarli come vestiti da casa perché cioè, vabbè non credo in quelle cose. Non credo più in quelle cose. Era solo una scusa per tenere certi vestiti Quindi io per casa mi vesto con i vestiti Che insomma ho nel mio armadio Perché vedo che cioè, ce ne abbiamo un bel po' ecco um, Quindi niente Diamo inizio a questa follia In realtà ho messo sul letto di nuovo Tutto ciò che era qua E adesso metterò anche tutto quello che è là Che sono pantaloni principalmente In modo che da avere veramente tutto tutto tutto uh, A portata di vista ecco uh, L'unica cosa che non metterò saranno i cappotti Io ho forse un pochino troppi cappotti Perché ne ho tipo una cosa come tre autunnali e due invernali, però, però quelli diciamo che eh, mi arrangerò quando arriverà l'autunno e l'inverno per capire un attimo cosa metto, ma anche adesso se volessi dar via o venderli non avrebbe senso postarli perché fa troppo caldo, la gente non compra quelle cose, quindi niente, siamo pronti, sì. Molto bene, uh, non so quanto bella sia questa posizione, probabilmente vedrete il mio triplo mento. però uh, inizieremo da questa, ovvero dove c'erano già tutti i miei... cioè... I vestiti che avevo considerato per l'estate c'erano anche alcuni autunnali che secondo me non, and non andavano là perché fa troppo caldo. Sto crepando di caldo però ho chiuso la finestra in modo che state zitti, in modo che si senta meglio il volume. Però inizieremo da uh, questo cosino che metterò tipo così. Perché io solitamente lo metto così nell'altra stanza. Vabbè che non cambia niente raga. Vabbè, allora questo c'è già qua perché c'è un vestito che è a lavare. <ride> quindi lo lasciamo qua, è molto tranquillo eh, e va bene così questi invece li togliamo e inizieremo, allora, primissima cosa eh, io ho questo vestitino estivo che l'ho comprato l'anno scorso in un negozio dell'usato l'avrò pagato tipo eh, 8 dollari credo ed è bellissimo, eh, è ovviamente di un brand fast fashion però è molto comodo in estate e non, puoi, non devi mettere reggisena quindi direi che molto molto approved ehm, poi allora io ho quest'altro vestitino ho quest'altro vestitino che è ovviamente è uno dei miei vestiti preferiti. Ehm, è molto estivo, molto carino, molto leggero, ce l'ho da un sacco un sacco di anni. Ovviamente questo rimane perché è giusto così però scegliamo delle, delle capanni più carine dai. Giusto che sono in evidenza uh, poi questo è un altro vestitino che questo l'ho comprato in Nuova Zelanda e um, forse non me ne sbarazzerò mai proprio perché l'ho comprato in Nuova Zelanda sempre in un negozietto delusato perché avevo realizzato che non avevo un outfit per andare a vedere um, gli elfi vabbè quindi anche questo lo metto qua anche se non è un vestito estivo comunque è un vestito molto leggero poi se mi seguite su Instagram conoscete benissimo uh, questo vestito qua che con le fragole, <ride> molto bellino, quindi anche questo è un vestito per l'estate e rimane qua. Poi vorrei fare un passo sulle gonne. Allora, io ho tre gonne lunghe. Allora, queste è vintage e queste invece sono semplicemente dell'usato. Questo è di un brand abbastanza, abbastanza costoso, l'altro, tipo credo sia HM che l'ho comprato usato. E um, allora, queste gonne là sono, non sono lunghe, sono midi, tipo che ti arrivano fino alla cavina, invece, questa è lunghissima, ecco perché mi piace tanto. Uh, allora, queste le tengo perché sono state degli acquisti abbastanza costosi Perché mi sono costate abbastanza E tra cui soprattutto quella vintage, figuratevi Però le gonne, io, io in estate le gonne tutte robe qua le metto tantissimo Ma poi questa è anche una gonna che si può mettere in, in inverno assolutamente Molto elegante uh, Quindi questo assolutamente uh, se tiene Se tiene, se tiene, se tiene, tutto se tiene Teniamo tutto, teniamo tutto Allora Passiamo invece ai pantaloncini, questi sono dei pantaloncini invernali, che io adoro con tutta me stessa, e questi vengono tenuti, ma questi qua, anche questi li adoro tantissimo, fanno molto Rachel Green, <ride> li ho usati tantissimo l'inverno scorso, però... Mi servono veramente due paia di pantaloncini di lana uguali, quasi uguali. Non dico uguali, ma quasi uguali. Quindi questo lo metto comunque lì perché forse eh, le ho, ho già postate su di Pop. Io posto su di Pop le cose, ma purtroppo vivo in Canada. Quindi anche se volete comprare delle cose da me, eh, vivo in Canada, purtroppo. Cioè, ve le posso spedire, però la spedizione vi costerà l'ira di Dio. Quindi queste vanno nella, ehm, nella scatolina. Scusate se sono random nella posizione di vestiti, ma vabbè, eh, prendo quello che trovo. Questa invece è una maglietta eh, di Stranger Things, che onestamente pensavo che avrei amato di più, ma non l'ho amata così tanto. Quindi, eh, oltretutto questo giallo proprio non mi sta bene. Quindi questo lo metterò nelle cose da, o da dar via o da vendere, ma credo che darò via. Un altro vestitino che darò via, che mi, mi si spezza il cuore, è questo qua, molto molto carino, l'avevo indossato l'estate scorsa un paio di volte, è bellissimo e il motivo per cui lo devo vendere o lo dare via è che sono un pochino ingrassata, quindi adesso c ho, c ho più di tette, quindi non si chiudono i bottoni, però è bellissimo questo vestito lo adoro tantissimo. Un Altra cosa che darò via o venderò eh, è questa gonna qua perché ho troppe gonne ho troppe gonne, adesso lo vedrete e eh, questa è una gonna un po', po boh, troppo basic, quindi mh, cioè, non, non mi dice niente non so perché io ce l'abbia è molto bella in realtà, molto versatile però questa gonna nera volevo tenerla, perché mi piace molto non so se la voglio tenere, però per adesso va nel batch eh, dei vestiti da tenere perché C ha le tasche, è una gonna con le tasche chi è che non vuole tenere una gonna con le tasche? Eh, insomma, insomma queste sono altre gonne che terrò, ovviamente, perché questa è una gonna che io adoro, probabilmente mi avete vista quest'inverno solo con questa. Eh, e queste sono, sono i Simple Pelle da anni, da anni, e sono molto comode, cioè fanno, rendono il look un pochino più elegante. Eh, so che sono troppe, lo so che sono troppe, però purtroppo ci sono abbastanza legata a queste gonne. E, e Spark Joy, queste Spark Joy tantissimo. Quindi questi vanno nel eh, Teniamo, Teniamo, dove facciamo la pila del Teniamo? facciamo... Qui c'è una gonna che ho comprato vintage che onestamente pensavo che avrei amato di più, però è una gonna lunga di lana, molto bellina, molto carina, c'è cioè questi bottoncini molto carini, però purtroppo non l'ho usata quanto vorrei eh, proprio per il motivo che purtroppo qua in Canada fa troppo freddo durante l'inverno. Quindi anche se vuoi metterti una gonna, cioè, si rovina tutto il look perché c'hai questo maglione, c'è cioè, cioè questo cappotto enorme su di te. Quindi questo malincuore dovrò venderla, non la darò via perché è too precious, quindi eh, cercherò di venderla. è il mio completo rosso, che forse mi avete già vista se mi seguite su Instagram e l'avete già visto addosso. È un completo di Zara stupendo meraviglioso, lo adoro tantissimo. Ovviamente questo resta perché è un completo rosso, cioè. Chi è che non ha bisogno di un completo rosso nel proprio armadio? Tutti hanno bisogno di un completo rosso nel proprio armadio. Non è vero, non ascoltatemi A proposito di rosso, ho questa giacca Questa è stata comprata qualche mese fa Poco prima della quarantena um, Che è un blazer che mi fa quasi da vestito Cioè, um, abbastanza. non è troppo troppo lungo Ma non è neanche troppo troppo corto uh, Quindi secondo me come vestito ci sta da dio Mi piace tantissimo, a me il rosso piace da impazzire Ma non trovo quasi mai cose rosse Quindi ovviamente, questo resto cioè, ma, che, ma che domande sono Ecco perché amo l'autunno cioè, Tutti quei vestiti bellissimi adesso Mi tocca mettere la camicia da merda Vabbè, vabbè la giacca di jeans, la mia giacca è degli anni 80, l'adoro tantissimo guardate che stile, l'ho comprata l'anno scorso l'estate scorsa l'ho comprata ovviamente secondo me la giacca di jeans è una di quelle cose che posso dire che è un must, perché ci sta bene con tutto coi vestiti, coi pantaloni, con tutto cioè secondo me è proprio, è top e la metteremo la metteremo, la metteremo qui. Io sono una deficiente e compro tantissime cose in doppio, Compravo tantissime cose in doppioni. Un esempio tipico sono queste due camicie, che sono un doppione perfetto perché cioè, sono la stessa camicia, ma in colori diversi. Eh, e voglio darne, cercare di venderne una, non so quale, perché mi piacciono entrambe. In realtà, allora questo colore mi piace tantissimo, eh, però mm, non ho camicie tipo. Non so, non so. quale è che diamo via? quale è che diamo via? quella che sparca più gioi perché questa è veramente questa qua rossa mi piaceva tanto ma mi sa che sarà questa che darò via perché quella rosa quasi quasi mi piace di più quasi quasi quindi questa proveremo a venderla o a darla via vediamo faremo un po' di bene invece questa rosa la teniamo perché comunque le camicie eleganti non sono mai una cosa sprecata e a proposito di camicie eleganti, allora questa ovviamente eh, questa è una camicia etica, una delle poche cose etiche che io possiedo in armadio eh, ed è bellissima, eh, onestamente ha un materiale stupendo, meraviglioso ed è bianca. Questa l'ho comprata, eh, anche questa è qualche mese fa l'ho comprata perché ho dato via delle mie camicie vecchie eh, bianche e questa pure è una camicia bianca, cioè bianca, è proprio più avorio ma è un po pochino più corta. Speravo di poterla mettere quest'estate, però boh, però è, un, è un cotone che si può, cioè è, è fatta in cotone? Sì, questa credo sia cotone, quindi si può respirare, si può respirare, Altra camicia. Che ho comprato da Cam tantissimi anni fa, però continua a piacermi. Da una parte non sempre mi piace, però dall'altra parte è particolare e quindi è ancora abbastanza nuova perché l'ho usata abbastanza poco e quindi quella, quella resta. E, ed ecco un'altra camicia bianca, anche questa abbastanza vecchiotta, sempre di un Brand fast Fashion. Però questa è particolare perché c'ha tipo, puoi fare tipo un pochino così. Me l'avete vista addosso probabilmente in tantissimi video. Uh, però sì, anche questa resta perché insomma camicie bianche noi non ho, ne ho tante e quelle le metto molto spesso. Um, bene, oddio Forse dovrei andare a metterle nell'armadio Pian piano queste cose Perché se no non si capisce più niente, capisce più niente. Um, Questo è un completo, Cioè non è un completo in realtà Questo è un blazer che io possiedo E questi sono dei pantaloni di lino degli anni 60 Cioè degli anni 60 questi pantaloni Sono tipo nuovi, pazzeschi Pazzeschi e poi del lino durante l'estate è una cosa meravigliosa Quindi questo lo attacchiamo qua Perché ogni tanto lo metto siccome se esce le magliette le lasceremo alla fine, alla fine. Ah ecco, ho delle altre camicie qua. Ho delle altre camicie. E queste, queste sono in cotone, oltretutto, quindi sono anche molto respirabili. Una con le piantine e l'altra con, con gli aeroplani. Queste sono stati dei regali e le porto sempre, forse se mi, se, appunto se mi seguite su Instagram, forse me le avete visto tutto l'inverno, perché metto quasi solo quelle. Vabbè, vabbè. È un cardigan che tenevo là, ma onestamente non lo trovo così elegante cioè vabbè c'è cioè in cactus cioè... l'avevo comprato da KM eh, e non... cioè rovina un po' il look nel senso è un cardigan che dici potresti mettere a casa però non lo metto così spesso e al lavoro se devo essere un po' più elegante metto i blazer quindi questo siccome appunto per casa non ho tenuto nessun um, abbigliamento diciamo da casa allora ho deciso che uh, sì, che mi vesto con ciò che ho ma questo questo insomma non è granché quindi questo verrà dato via allora questo vestitino mi piace tantissimo ce l'ho da almeno 4 anni um, e eh, lo, non so se mi seguite da tanto ma probabilmente lo avete visto in tantissime foto anche nelle foto di due anni fa quando sono andata a farmi un viaggio con lui è un vestito molto bello, molto carino il problema è che io adesso sono ingrassata un bel po', eh, quindi non ci entro quasi più, cioè ci entro ma faccio fatica a, <ride> a starci dentro, quindi eh, ho capito che forse i chili li posso perdere tutto, però onestamente credo di avere abbastanza vestiti estivi e da poter rinunciare a uno, ecco, quindi questo proverò a venderlo o se no alla fine lo donnerò via altri pantaloni questi sono blu um... Sono molto carini, sono a taglia alta, sono un pochino più larghetti e questi li metto spesso. Eh, non li ho messi tanto l'inverno scorso e vedrò cosa farne perché credo di avere abbastanza pantaloni da sopravvivere tutta la vita. Però per adesso rimangono, poi magari quest'inverno quando farò un altro declutter magari spariscono. Questo invece è un blazer di Ralph Lauren, che l'ho comprato quest'inverno uh, mi era piaciuto tantissimo fin da subito, però in realtà um, non mi fa così impazzire come pensavo, uh, quindi insomma fate attenzione agli acquisti inutili che fate anche voi, <ride> anche se sono usati, anche se sono vintage. fate attenzione io questo l'ho già messo su di pop da vendere uh, se la gente vorrà comprarlo bene se no però è una cosa che, che deve partire, però lo lascio tipo appeso così perché um, perché se no si rovina se lo, se, lo, se lo piego questo è l'unico dolce vita che ho uh, un po' sbrillucicoso quindi questo rimane non vi ho fatto vedere i maglioni uh, perché in realtà io di maglioni non ne ho tanti e ho già fatto pulizia quando è finito l'inverno sui maglioni quindi ho lasciato poche cose tipo quel dolce vita e questa cosa bianca così che anche questa si può abbinare a tantissime cose e... ah! si è attaccata nell'anello! aiuto! Uh, quindi anche questo rimane, voi starete dicendo che questa non fate ma non manco per il cazzo eh, allora, la prossima cosa sono questi pantaloni che eh, a tutto twitter sono piaciuti, quindi se vi interessano sono in vendita in realtà sono molto belli ma non vanno proprio bene per la mia fisicità e appunto come ho già detto sono ingrassata, quindi eh, questi purtro purtroppo non mi stanno più eh, pensavo di, di amarli un po' di più ma niente, non è successo non è successo, e anche questo cardigan siccome abbiamo dato via l'altro no, onestamente non so se tenere questo perché anche questo c'è cioè, che, che cazzo pensavo quando ho comprato una roba del genere Cioè, tutto sbrillucicoso che non c'entra niente quindi anche questo via ho Seguito su Instagram questo è un vestito al quale tengo tantissimo, ce l'ho da tipo 8 anni, puretto, ne ho visto di tutti e di più, ancora, ancora che vive, ancora che sopravvive veramente questo vestito, forse sarà l'ultima cosa che darò via dal mio armadio, perché secondo me quando lo darò via è perché sarà veramente uno straccio. Ora, la mia fotocamera si riscalda tantissimo, quindi questo significa eh, solo una cosa, che parlo troppo, molto bene, allora prossima cosa, eh, cardigan, ho oh, questo cardigan vintage eh, che ha un colore particolare eh, perché se mentre pensavo che forse quello grigio non si abbina a tante cose, questo anche meno però in realtà mi piace tantissimo, ha una qualità meravigliosa quindi ovviamente questo resto l'ho comprato l'inverno scorso eh, e poi ho un altro cardigan che rimane ovviamente, che è questo qua bianco eh, e questo qua eh, bianco che è un pochino più pericoloso perché perché è bianco, però anche questo è vintage ha una qualità pazzesca quindi ovviamente sono, queste sono, uh, sono cose che devono restare nel mio armadio, quindi due cardigan, ne ho eliminati due quindi mi posso considerare un pochino più soddisfatta passiamo ai blazer allora abbiamo, ho quello là rosso ho questo qua bordeaux uh, che si abbina tantissimo a tantissime cose quindi rimane, questo qua bianco che l'ho messo veramente pochissimo insieme a questo vestito che è stato un vestito che ho dal 2012 forse eh, che non c'è più lo stesso fisico eh, solo che se io vendo questo vestito mia madre mi viene a cercare perché sa che io ho questo vestito eh, poi vabbè magari, magari un giorno dimagrisco e c'entro, però il, um, il blazer questo qua bianco diciamo che va bene quando ti vesti un po' più elegante eh, diciamo che non lo metto perché oh, mi, mi fa venire l'ansia eh, però eh, non l'ho mai messo quasi nuovo e per le cose eleganti possiamo ancora tenerlo il mio vestito di laurea che se l'avete visto se l'avete visto il mio post su Instagram eh, dicevo che ho messo su un bel po' di chili <ride> da quando ho messo l'ultima volta questo vestito però, però, però eh, l'ho messo e non mi dispiaceva come mi stava c ho, c ho un bel po' di chili in più però eh, non mi dispiace ed è un vestito, uno dei pochi vestiti eleganti che ho quindi bisogna tenerlo eh, un altro vestito elegante è questo qua bellissimo, l'avevo messo al, al matrimonio della sorella di Lui. È stupendo questo vestito uh, e poi l'ho messo in, una, in qualche altra occasione, ma appunto è uno di quei vestiti eleganti che sicuramente troverò delle occasioni nella mia vita da mettere perché io non mi vergogno d'andare con lo stesso vestito a più matrimoni. <ride> ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Allora questa, questa è un po' la ah, praticamente questa è una tuta è bellissima per l'estate. Eh, stesso problema, sono ingrassata, quindi mi entra ancora, mi entra ancora, ma mi si, mi si schiacciano le tette in una maniera assurda. Per adesso lo lascio, perché era una tuta che eh, avevo pagato 50 euro, cioè, cioè mi ero proprio sacrificata nel pagare questa tuta perché mi piaceva troppo, però sì, cioè, purtroppo non mi entra più, cioè, mi, mi entra ma mi sta veramente molto esplosivo. ma non me la sento ancora di eliminarlo, quindi lo teniamo ancora. Eh, passiamo adesso ai vestitini. allora, facciamo le cose un po' random questi pantaloni credo che li, eh, li darò via perché ho altri pantaloni eleganti che sono mille volte meglio di questi onestamente e, cioè questi non sono chissà che eleganti cioè li terrei da mettere in casa ma come vi ho già detto io non credo a questa cosa del tenere le cose per casa quindi forse questi se ne devono andare prossima cosa questa è una salopette di jeans e nera Um, questa resta perché la metto abbastanza spesso e poi c'è un'altra salopette di jeans normale che in questo momento la sto mettendo in casa e um, quindi anche questo ovviamente resta insieme alla maglietta di Spider-Man spiderman insomma abbiamo bisogno di queste cose uh, prossimo dolore sono i miei skinny jeans questi pantaloni sono meravigliosi uh, ma eh, vedremo, vedremo fino all'autunno se ci entro ancora perché sì diciamo che non ho più la stessa taglia di cosciotti che avevo prima l'inverno scorso mi entravano ancora per adesso li lasciamo eh, sperando che oh boh, ehm, però sì sì sì lasciamo, lasciamo stare lasciamo stare il prossimo vestitino questo vestitino l'ho preso da poco cioè da poco qualche mese fa anche questo eh, vestitino rosso senza spalline, io adoro i vestiti senza spalline perché proprio eh, non, posso, non devo mettere il sono meno una rottura di maroni e mi piace tantissimo perché sembra molto elegante ma è anche molto chill eh, ha un pochino di di, di frou, frou ovviamente però è molto bellino mi sta piacendo dovrei metterlo quest'estate un po' più spesso perché sembra magari un po' troppo brouà però in realtà um, ci sto Falco, certo, certo altro questo vestito l'ho preso in Grecia, quando sono andata in Grecia ovviamente questo resta perché è uno di quei vestiti estivi che io metto molto volentieri ehm, e ovviamente cioè, è stato preso in Grecia per dire, cioè non cioè, um, si deve tenere, si deve tenere assolutamente. Un altro vestitino bianco, io ovviamente come vedete amo tanto il bianco, questo è un vestito che mi ha regalato una mia amica, è della Guess, è tipo uno dei vestiti più comodi che io abbia, è veramente una cosa meravigliosa, ovviamente questo resta, cioè ci mancherebbe, ci mancherebbe, cioè sono quasi gli unici vestiti estivi che, che sto facendo rimanere, no che sto facendo male. E un altro vestito estivo lungo, come vedete eh, mi piacciono i vestiti lunghi, ma chi l'avrebbe mai detto, è questo qua che ce l'ho da tipo tre anni, l'avevo messo a un matrimonio molto piccolo, molto intimo, eh, però è un vestito veramente meraviglioso, poi è molto carino, cioè è un po' floreale ma non troppo, sapete, tipo quelli là, è stato molto carino e senza reggisena ovviamente anche questo, cioè. Viva i vestitini senza reggiseno! no finito con i vestitini, allora questo qua, questo qua non sono ancora sicura se lo voglio dare via o meno. È un vestito bianco più autunnale, molto bellino, però eh, non so, mm, non lo so, non lo so. Cioè mi piaceva tanto, mi piace tuttora, ma non so quanto lo metterei perché purtroppo qua la, la stagione autunnale dura un cazzo. Quindi... Scusatemi. Eh, quindi boh, non so quando lo metterei per adesso direi di lasciarlo là eh, giusto per vedere se quest'autunno mi viene la voglia di metterlo però cioè, mi dispiace perché mi è piaciuto veramente tanto è lungo, carino, bianco però secondo me potrebbe potrebbe fare più potrebbe servire più a qualcun altro non lo so, perché anche in inverno se lo metto essendo bianco molto trasparente cioè se metto delle calze scure eh, meh, meh quindi per adesso è nella categoria me però eh, ovviamente lo ri rimetto nel suo armadio just in case, just in case. qua dei jeans io ho solo due paio di jeans questo paio mi sa che dovrà andarsene ma non per adesso perché quest'autunno ho intenzione di comprarmi un altro paio di jeans eh, un po' più scuri perché io ho un paio di jeans vintage tipo così, chiari e mi voglio prendere un paio più scuri che sia tipo così come Mom's Jeans perché questi qua hanno la taglia non troppo alta, cioè mi arriva tipo mi copre mezzo un bilico, diciamo e sono bellini ma non mi fanno impazzire e anche là eh, dovrei dimagrire per farmeli star bene addosso cioè purtroppo è inutile girarci attorno, sono ingrassata io c'ho una salopette che adoro con tutta la mia vita, ovviamente sembro Mario quando la metto però la salopette cioè proprio la salopette è tipo la, la, la vita cioè è molto comoda da mettere eh, soprattutto se stando, stando in casa come vi dicevo io sono molto pattita di comprare cose in doppioni che sono questi due paia di pantaloni che sono dei pantaloni estivi essendo che sono gli unici pantaloni estivi che io ho perché tutti gli altri pantaloni che vi ho fatto vedere eh, non sono proprio estivi questi per adesso rimangono. Uh, volevo dare via questi qua, uh, ancora tempo fa. Solo che, vabbè, ci cioè avevo messo una foto e tutti sono impazziti per i miei pantaloni. Vedete cosa succede quando mettete foto con cose che vorreste dar via? Tutti dicono: Stai benedetta, ma tu sei tipo: Oh mio Dio, davvero! <ride> Niente, vabbè. Adesso ah, ho ancora, ancora un vestitino, che è questo qua nero. Che questo ero molto tentata di darlo via. Però, da una parte mi piace come mi sa, ma dall'altra. Questo lo metto nella... vedo quest'estate se lo, lo rimetto ancora, eh, se no eh, credo che questo verrà venduto molto presto, donato, insomma vedremo un po' perché anche vendere non è che sia sempre così facile come sembra. Quindi questo per adesso lo lasciamo tranquillo, just in case, quest'estate magari si rivela utile. Adesso passiamo alle magliette che... ah sì, ho questo piccolo cardigan rosa che è molto carino che eh, teniamo volentieri perché è l'unica cosa tipo un po' più leggera, tipo un pochino più estiva ecco e quindi questo lo mettiamo qua vicino passiamo alle magliette, le magliette, le magliette anche qua um, mm, mm, mm. allora io ho delle magliette così, allora questa mi sa che la darò via perché non è così, cioè molto trasparente e, sì questa la do via, è molto trasparente anche se è bianca, senza maniche, è trasparente, devo mettere sempre il regisieno e non me va uh, quindi forse la do via. Questa invece è un'altra simile, però questa uh, anche se la metto sen senza regisieno non si nota, quindi questa rimane e questa invece è bellissima e anche questa anche se la metto senza regisieno non si nota perché c'è una doppia copertura, diciamo. Quindi queste restano. Ah sì, mi ero dimenticata di questa gonna, questa gonna l'ho presa l'anno scorso ed è bellissima ed è corta. Uh, per adesso la tengo però come già dicevo sono un pochino grassa quindi, quindi questa gonna non mi sta più bene però so che me ne pentirei se la, se la, se la dessi via passiamo alle magliette magliette. allora questa gialla uh, l'ho presa vintage c'è i bottoncini a forma di chiocciolina bellissima, quindi questa rimane uh, questa cos'è? Ah, questa è una maglietta che mi ha regalato una mia amica bellissima, la adoro, è una maglietta con il signore delle Nelle Van Gogh, oddio quanti peli, questa è Emma, questa è Emma maledetta che sale sulle mie cose, eh, parlando di doppioni, questa è una maglietta che si porta sulle, tipo senza, senza spalline insomma, e ho due, una bianca e una rossa, queste le metto sempre, sono la mia cosa estiva suprema, quindi assolutamente bene tenuta. Uh, questa è una maglietta che ho preso da poco che, che dice Eating animals is strange, sullo stile di The Stranger Things la adoro Questa è una maglietta bianca con il meme Con il meme del, del gatto um, Questa è invece è una maglietta con gli avocado che darò via Perché uh, sì, si è un pochino rovinata e poi ha queste maniche che mi danno un pochino fastidio tipo che sono, non sono né maniche ma non sono né... tipo cioè è mezza manica diciamo e mi danno molto fastidio quando la metto quindi questa verrà data via assolutely e questa è una classicissima maglietta bianca però questa è di, di, di qualità quindi questa rimane e questa è una maglietta che mi è stata regalata uh, che dice tipo does life even exist before coffee e ovviamente la adoro <ride> quindi questa rimane questa col cactus non sono sicura non sono sicura se la tengo meno eh, Per quanto sia una maglietta molto bellina E sta ancora sopravvivendo Purtroppo mh, quando la qualità è, non è la migliore Sotto, sotto le, le maniche si, si formano quelle macchie di sudore Che se il materiale è buono si tolgono Se il materiale fa un po' schifo non si toglie Quindi questa forse la verrà data via E questa invece è una cosa che metto abbastanza Ma questa è una maglietta da autunno più che altro Quindi questa verrà uh, tenuta per adesso Per adesso... Si, si salva ancora quindi abbiamo tutto qua dobbiamo sistemare tutto in armadio poi vi faccio vedere le cose che ho eliminato e le, le conclusioni perché questo video è diventato lunghissimo ecco, tutti i vestiti sono qua nella scatola ed è una scatola abbastanza grandicella quindi ho eliminato un bel po' di cose, avevo anche un maglione che era già con la scatola, si vede che volevo già donarlo da tempo quindi queste sono le cose che ho eliminato oggi ehm quindi su questo cosino ho lasciato praticamente le cose estive quindi solo vestitini, gonne e piccole magliettine poi queste devo rimettere al loro posto ma dopo vi faccio vedere come sistemo tutto quindi queste le devo rimettere in armadio uh, Niente, posso dirvi di essere abbastanza soddisfatta ovviamente quando arriva l'autunno sicuramente succederà un altro declutter perché ho dei maglioni che tengo là ma non li metto sempre però li ho eliminati un bel po' durante questa quarantena alla fine anche questo maglione, guardando i miei maglioni invernali, ho capito che questo non l'ho mai messo più di tanto e, e quindi ho deciso che anche questo va nella pila dei, dei, dei vestiti che dovrò dare via o comunque donare o vendere, vedremo un po' quello che succederà. Zainetto rosso lo voglio dare via, il resto abbiamo due zaini grandi, uno mio di lui, una borsa che porto durante l'inverno e lo zainetto che porto in estate e quella in mezzo c'è una borsa tipo elegante quindi qua ci sono, tutte quelle, ci sono tutti i vestiti che voglio dar via qua ci sono dei miei maglioni che non vi ho fatto vedere ma ho fatto pulizia anche in quelli quindi questo è ciò che è rimasto in armadio c'è molto più spazio onestamente in questo momento ho anche dei, degli appendini che sono liberi eh, e lì sotto non c'è niente perché non c'è niente da mettere quindi questo è... Eh... Cosa che facevo vedere prima con tutte le cose qua, tutte le cose estive in modo che io possa avere una visual delle mie cose estive, pensavo di averne di meno invece no, qua ho messo le magliette che mi sono rimaste e basta, non vi ho fatto vedere calzini e robe, quindi, quindi una cosa in meno e niente, io uh, scusate, mi metto così, vedete no, mi devo mettere così sì, mi vedete uh, Quindi niente, io ho finito questo video Mi dispiace per questo video così lungo Spero che io vi sia mancata <ride> e, e niente, ci vediamo al prossimo video uh, So che non ho fatto questo grande declutter supremo Però um, ho fatto tanti declutter, tantissimi E sono sicura che durante quest'autunno farò, ne farò altri Proprio perché quest'autunno e anche quest'inverno non, non ho realizzato quante poche cose ho messo Proprio per via anche del lockdown però eh, ci sono alcune cose di cui non sono sicura se voglio le voglio tenere, però stanno ancora là, just in case, just in case. Eh, tantissime cose le ho postate su Depop, vediamo se riesco a venderle sarei più contenta, se no nada. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi anche voi state facendo un po' di declutter, ehm, se volete vedere altri video simili. E niente, noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!